su officina del pilota da trazione anteriore a 4x4, 600 cavalli, waskate esterna, pensavo fosse davvero ingestibile da guidare, invece mi è piaciuta moltissimo tra le curve, mi è piaciuta nella frenata, mi è piaciuto l'equilibrio generale della vettura che è stata pensata dal proprietario in maniera minuziosa. Due anni fa il nostro amico Fabio si è dedicato interamente a questo progetto anteriore a 4x4 in più c'è tutta l'elettronica facciamoci raccontare cosa ha fatto e nel frattempo vediamo come va su strada ah, chi rompe paga! Avanza, ribe! Per capace. partire devi levare il freno a mano! Quella è la frizione e quell'altra l'acceleratore! Ma, ma che cazzo! C***o, c***o. Ma che frena, frena. Ma che freno! Ma che freno! Ma che Ma che Oh mio Dio Ma scherziamo Fammela di usare Fammela di usare Ah non la voglio ah, ma io, ma La usare La percorrenza curva ad alta velocità Mi impressiona davvero Quanta fiducia mi dà l'avantreno Anche il volante c'è il giusto carico Terza le velocità fotoniche Si salta? è super precisa Un grado in più Chiude Chiude No vabbè Fabio <ride> Fabio Cambio manuale Il cambio manuale Punta tacco. saggestualità che non mi stancherò mai di dirlo quanto è bella fantastica ben 600 cavalli e adesso ci andiamo a divertire un pochino esattamente, siamo qua apposta, questa macchina l'ho presa che era anteriore col motore già forgiato, diciamo ho fatto un intervento importante, è diventata quattro ruote motrici, quindi è diventata tutte le parti dell'S3, quindi differenziale cambio, Aldex e via discorrendo sei un pazzo, hai fatto tutto da sole e mi sì. hai raccontato che è stato un calvario! sì, no, io penso non lo rifarò mai più, per nessun tipo di prezzo no, no. <ride> diciamo ho intrapreso questa, questa cosa perché sono andato a balle lungo, ho girato con la macchina e ho la turbina. E quindi ho messo una turbina più grossa e quindi ho aumentato i cavalli e è diventata ingestibile. A me comunque piace guidare la macchina, non mi piace andare solo sul dritto, quindi ho deciso di fare questa upgrade. Sì. Ho comprato tutto, ho preso tutto, l'ho messa sul ponte, l'ho alzata, l'ho guardato, ho detto non lo posso fare. Ho preso, ho chiuso l'officinatizia e sono andato a casa. Ma tu sei un meccanico? E No, io faccio un altro lavoro, però mi piace. Ho okay. la passione dai motorini, è una malattia diciamo. dai. Questa macchina è diventata una trazione integrale. Come hai fatto? Eh, calcola che ho due tagliare un pezzo di telaio per mettere il ponte del quattro ruote, ho dovuto cambiare il serbatoio, ho dovuto saldare dei supporti per l'albero di trasmissione, ho dovuto cambiare il cambio, visto che è tanto potente ho dovuto mettere un differenziale autobloccante. Cioè... E la frizione? La frizione l'ho dovuto prendere un abidisco completamente di rame. Impianto frenante? Impianto frenante, impianto frenante grosso da 350 a B018, scarico artigianale completo. Che turbina monta questa? La GTX 3076 Gen 2. Quando Poi... entra? Eh, quando entra entra <ride> e poi che goduria incredibile eh, madonna di... che sound poi oh eh sì perché ha la whisky esterna e... e comunque si sente molto si sente sentiamola eh. quanti giri fa eh, 8000 8000 taglia. Mamma mia che meraviglia. Grazie. Massimo. 600 cavalli skate esterna comunque ti fai notare. Sì. Ho visto il 4 Toyo R888? Sì, giusto. Mamma mia, ma che è? È pianto frenante. Eh beh calcola le pasticche e bici blu perché sono quelle diciamo un po' più sportive quelle che c'ho pure io per il vino Price è bella impegnativa è Attacca. bestiale e adesso siamo in mappatura diciamo 4 a un barreotto depressione quanto arriva? a 2-2 minchia però a 2-2 bisogna inserire il metanolo che andiamo troppo alti con anticipi. adoro la frizione che fa questi rumori metallici <ride> sinistri orrendi rudi quasi anni 90 seconda marcia Guarda, sì! via, bola. Che missile da Questo è in rack. Il tuo microfono è acceso. E 1, 2, action. Vai. il cambio secco, corto nella corsa Eh sì, abbiamo accorciato la corsa Infatti proprio da, direttamente dal cambio Con leveraggio Seconda marcia, boys E si va <ride> È un aeroplano Dio! Oddio È veramente messa giù bene Assetto Billy Stand B16 Oh, guarda caso È quello che sto per montare sulla Mini. Ho visto Come ho la mi piace tanto il cambio. Senti quanto tiene in curva. Hai montato una 4x4, sì. poi ti sei occupato dell'elettronica. Sì, l'elettronica ho dovuto montare un software che vedi qui dal telefono che si chiama Ardex Controller che con quello permette di passare una macchina a due ruote motrici a quattro. Ma non sottosterza, eh? Ho eh. <ride> perso tanto tempo, Matteo Porca trota, ragazzi eh, te l'ho detto, guarda, ci ho lavorato molto a parte di scherzo non ho lavorato tanto Sull'assetto, poi col gommista mio di fiducia, alza, abbassa, metti barre, leva barre, metti quell'altro Hai fatto un po' di angolini? Eh sì, è tanta Rispetto a come era prima, prima avevi paura perché comunque anteriore acceleravi smusava Adesso più acceleri più va dentro È vero E quindi il limite non l'ho trovato e mi sono fermato di trovarlo Quindi vado in pista e lo trovo là Step by step, per passione ti metti lì e ogni volta riesci per a per migliorare più. Arrivando anche a un buon livello fai da te e poi vabbè se ci mettiamo con una squadra del motorsport per eh, carico del dio. Però ah. questo è un buonissimo risultato che ha ottenuto da solo, mm. veramente complimenti. Mm. bene l'asfalto è umido signori l'asfalto è umido stiamo guidando con delle semi slick apro tutto entra in coppia e la macchina non slitta eh sì diciamo che oltre all'assetto e-back con le mole c'è stato diciamo abbiamo lavorato sul camber sulla barra di produzione e abbiamo rinforzato il tenaglio con le barre apposta per questo modello qua quindi frontale centrale e posteriore e comunque la macchina copia bene sì. sarà merito del b16 sì e io penso anche soprattutto del che è stata legata sotto eh. Senti, ma i controlli di trazione sono attivi e comunque in prima marcia ho tirato sì, giù, ho aperto va. tutto il gas e non si sono attivati No Porca puttana, ma vieni a farmi l'assetto della macchina Vabbè, <ride> ne parliamo dopo, dai Quindi mi dici che questo è merito dell'Aldex Sì, dell'Aldex Controller, è quel modulo che mi aiuta a decidere io la trazione che voglio alla macchina in questo caso sta impostata che dopo i 40 km/h diventa 50-50. Qualsiasi cosa succede la macchina è 50-50. Superiata una totta velocità che in questo caso è 250, ritorna a due ruote motrici Di crociera. Sì, di crociera diciamo. Azze, che roba! Che oh, comunque le Toyota R888 sono qualcosa di eccezionale. Pensavo fossero più rumorose, invece no. Devo dire, dire, è no. coperto dalla Wasgate. Bravissimo, <ride> dal rumore della Wasgate. <ride> Mortacci di Pippo. È là dietro, eh. Tende leggermente. Andiamo qui. Tutto giusto, tutto giusto. Chi più ne ha più ne metta, buona goduria, buona goduria, perché pure esteticamente sta macchina ah. ha il suo perché. Poco. Eh, eh, non così certo. Per arrivare a questo? Eh, calcolando che ho fatto tutto da solo A parte comprarla col motore forgiato Servono Tanti soldini Dai, diciamo un numero Diciamo gli nostri ragazzi. Ehi, Forza. Quasi 13.000. Eh, beh, avrei pensato di più, sai. È proprio perché ho fatto tutto da solo. Eh, se no, Ventino va, eh. Madre, madre, madre, madre, madre, madre. madre Loro si sono girate. <ride> Vabbè. Sai <Sera. ride> com'è? Si arriva sul Fortino con fatto. lei. <ride> Masdine signorato mi sento cattivo dentro a questa macchina ragazzi mi sento tutto elettrizzato qui, non ti so spiegare E perché anche quel discorso che con 8000 euro sta macchina te la compri, poi ce ne spendi 13 per fare le modifiche, 15 20, dipende di chi la fa la certo, manodopera. Certo. però dai, è veramente divertente, ma tanto, tanto tanto signori e signori tornati sull'officina del pilota, questa Golf 5 fa è troppo lenta, non mi soddisfa Però fa altra cosa eh, allora. io direi di portarla a 700 cavalli che ne dite? che ne dite ragazzi? un po' impegnativa allora iscrivetevi al canale, mettete like al video attivate la campanella ci vediamo a Vallelunga e a sentire come suona dal vivo sta bomba di macchina che spettacolo, grazie Fabione grazie te, è stato un vero piacere, la grazie. macchina si guida da Dio ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao, ragazzi. ciao alla prossima c'è prestigio dentro, il sedile è estremamente comodo soprattutto per la zona alta della schiena riesco ad appoggiare bene sì. il collo do il gas vado a fuoco con questa macchina micidiale allo stesso tempo però mi porto la mia fidanzata Giusto. a mangiare al ristorante non in queste chat che sembriamo Ace sventura sì. sì. nella chiappa animali è vero <ride> e, però ecco nonostante ciò questa strada è proprio una strada giusta per i test soprattutto per, i, per gli ammortizzatori certo, per vedere i rumori vediamo sappiamo che un B16 insomma è bello, bello rigido dipende anche da com'è. Tarato, certo. però questa strada è devastata e mi rendo conto che comunque c'è vivibilità all'interno sì, dell'abitacolo. Sì.